vi presento la pizza in teglia di Michele e andiamo immediatamente agli ingredienti. 500 g di farina tipo 1 Petra. 320 g di acqua pura. 15 g di olio extravergine d'oliva. Poi qui abbiamo 2 g di lievito. 7 grammi di sale fino e 7 g di zucchero, molto bene, andiamo a mettere gli ingredienti nella, nel recipiente della planetaria, iniziamo da lievito, acqua, Acqua può essere tiepida, può essere fredda, non ha molta importanza. Se è un po' tiepida, si impasta meglio con la farina. Poi ci mettiamo lo zucchero. Molto bene. E andiamo a sciogliere bene il tutto. Il sale lo mettiamo dopo. Adesso cosa facciamo? facciamo spazio andiamo a mettere incorporare metà farina metà farina direttamente nella ciotola circa metà ok molto bene questa la aggiungiamo un cucchiaio alla volta mentre sta andando l'impastatrice. Bene, siamo pronti a far andare la planetaria. è molto idratato, quindi sarà abbastanza appiccicoso, ma a noi va benissimo così, la pizza in teglia deve essere una pizza morbida, quindi molto molto idratato. Facciamo un po' di spazio, bene qua, farina, e diamo il giorno di posto. Anche così spennelliamo classico di olio, visto che è molto appiccicoso. L'impasto adesso lo faremo lievitare un'ora nel forno con luce accesa. Benissimo, è passata la prima ora di lievitazione, adesso andremo a rovesciare l'impasto e a fargli eh, due pieghe. aspetta che c'è sempre un po' di attacco, schiacciamo bene e poi di qua schiacciamo bene, cerchiamo di non ordinarlo, è morbida, va bene morbida, poi si alza di qua fino a metà e dalla parte opposta uguale ci aiutiamo un po' con una, con una spatola eccolo qua riusciamo ad alzarlo ah, così bene questo qui va rimesso nella ciotola sempre con un minimo di olio noi guarda c'è già una piccola bollicina qui questo impasto lo lasceremo andare due ore sempre nel forno con la luce accesa e ci vediamo dopo bene eccoci tornati abbiamo fatto riposare mezz'ora l'impasto così dopo la lievitazione di due ore e adesso andiamo a stenderlo sulla leccarda quindi ci bagniamo leggermente le mani di olio, bellissimo, sentite che bello sto olio sulle mani e stendiamo la pasta vediamo un po' per il centro, ok possiamo stenderla anche così, <coughs> cercando di essere anche delicati il più possibile. o Adesso vediamo bene se è stesa abbastanza omogeneamente, ma direi di sì. E adesso cosa facciamo dopo averla stesa? Bene, credete di infornarla? No, non esiste, bisogna ancora farla lievitare. Quindi... Armate un po' di olio sopra, che okay, va benissimo, ok perfetta così, questo è l'avocado che avete visto prima, guardate che spettacolo, guacamole, ah, um, ah. Copriamo con carta con pellicola. Ci mettiamo un po' di olio sopra perché così se dovesse attaccarsi... Non si rovina l'impasto. Un altro pezzettino. E... voilà. Così. Adesso questa, un'altra ora, in forno spento con la luce accesa. Bene, eccoci qua alla fine di tutte le lievitazioni. Questo è il nostro impasto, la nostra bellissima pizza pronta ad essere farcita e infornata. Bene. Morbidissima. Adesso con molta delicatezza ci mettiamo il pomodoro pomodoro con un po' di cipolla appena appena un pizzico di sale un po' di pepe un goccino d'olio e ci ho messo un po di origano segreto cerchiamo di spargere il pomodoro senza aggredire troppo la pizza, con un po' di pazienza ci armiamo e vedrete che poi sarà molto più gustosa. Non esagerate col pomodoro perché poi la pizza, l'impasto resterà troppo umido. Lasciamo il bordo per, il, per un po' di crosta, che a me piace tantissimo. Poi, per le prossime ricette di cucina, ci sarà una sorpresa ci sarà una sorpresa. Adesso non posso dirvi niente perché è una sorpresa, ma posso eh, darvi l'anteprima che, che eh, avrò compagnia. E ne sono veramente felice. Bene, ci siamo quasi. eh sì ragazzi non c'è cosa migliore che farsi le cose in casa e non ditemi che non avete tempo perché invece di andare a fottervi di sprizzi il cervello nei bar o nei locali potete decisamente prepararvi dei gustosissimi piatti sani e così imparate, imparate anche qualcosa oltre la normalità. Eccola, finito il pomodoro che è già buonissimo da solo. Adesso mettiamo, facciamo mezza pizza e mezza pizza, quindi mezza pizza ci mettiamo queste verdure crude, peperoni. adesso io metto anche un po' così è tutto abbastanza improvvisato faccio solo dei tagli sui video quando ci sono i tempi da, da aspettare e basta quindi mezza quei peperoni e cipolla cipolla farò scappare i miei vicini e a parte qualche amico, ci sono delle persone che dovrebbero veramente scappare. Molto bene. Mezza è andata. Poi ci aggiungo a fine cottura due pomodorini. Anzi, facciamo così: guarda, ne metto già un po' che in cottura. Che a me piacciono belli morbidi i pomodorini. Poi vediamo gli altri. Questa metà la facciamo con il. Che cos'è questa cosa verde? Questa cosa verde così, braccio di ferrosa. Facciamo così, guarda, a me piacciono proprio i ciuffi, quindi a ah, ciuffoni. Una, facciamo un po' di, di arte ma a me l'impiattamento signori non è il massimo, non è il mio forte ma imparerò, imparerò, la vita è ricca di insegnamenti mmm mm, mm buonissimo adesso facciamo così prima di infornare il forno è caldo 250 gradi mettiamo un po di eh, ricotta in cottura eh, ricotta sì ricotta un po di ricotta in cottura stupenda questa ricotta ragazzi è consigliabile tenerla fuori un po che vada a temperatura ambiente e muoverla un po' con la forchetta, massaggiarla bene in modo che diventi cremosa. Quindi dicevamo, un po' di ricotta in cottura, visto che ne ho abbastanza, e il resto la metto a fine cottura, poi ognuno fa come meglio preferisce. Mmm, stupenda! Questo lo mettiamo a fine cottura. Sentiamo, mmm, cotte spinachi, ragazzi. È eh, sempre il massimo. Molto bene. Adesso la inforniamo per allora, vediamo: 10 minuti. Io la inforno per 15 minuti in tutto. 15 minuti in tutto, e la metto mh, 5 minuti. Sul sul, sul sul piano più basso e poi 10 minuti a metà gli ultimi minuti controlliamo sempre che non si bruci e vediamo a, a fine cottura come è venuta eccola qua pronta guardate come ha lievitata guardate che pizzona che è venuta fuori Mamma mia, mi piace da morire adesso ci metto subito i pomodorini ce li metto anche qui. Ah, si sì, ragazzi, non vedo l'ora di mangiarla, di ammangiarla, perché la mangio io, la ammangio, poi via con la ricotta cruda. Sì sì sì, sì, sì, sì, sì, sì, guarda che bella, perfettamente, ok, adesso andiamo anche di qua, dai nostri amici spinaci, qui penso che possa bastare così molto bene poi vi metterò delle foto del trancio direi che è molto molto molto buona vediamo sotto guardate perfetta anzi ve la taglio ve la taglio già adesso così vedete eccoci qua tagliamo subito la metà e... vediamo se sì, sotto ho fatto un po di crosticina grazie ai primi 5 minuti però penso che sia perfetta adesso tagliamo questo pranzo qua, vediamo, aspetta che si traballa tutto, ok, perfetto, vediamo la prova del taglio, oh, scotta, vedete, l'impasto è perfetto. L'impasto è cotto alla perfezione. Con questo vi ho mostrato come faccio la pizza io per il mio egoismo e spero vi piaccia. Provateci. Ciao, alla prossima e scusate se ho portato pazienza fino adesso, eh!